un po' di lag forse Questo è quanto ragazzi Io spero che oggi riusciremo a fare qualcosina Oppure aveva armi buone con le quali spararmi seriamente Vabbè uh. Mamma mia ragazzi Che casino Che casino Qui c'è qualcuno Calmi tutti Cerchiamo un attimo di concentrarci Che la partita non è semplicissima comunque Ce cioè, la stiamo cavicchiando però Da un momento all'altro possiamo Perdere Cavolo quando, quando ho fatto il change con sto coso? Una, un attimo Ah, ok, pensavo fosse un assalto per farvi di capire, ragazzi. Quando sono deconcentrato. Allora, vi ricordo di iscrivervi al canale se non siete già iscritti. Attivare la campanellina, mi raccomando, guys. E nulla, voglio un po' narrarvi il mio primo giorno di scuola, ragazzi. Ve lo narro. Ci facciamo quattro risate assieme. Allora, partendo dal presupposto che oggi ci hanno joinato con le prime. Cioè, vi spiego in che senso. In pratica, questo primo giorno dovevano andare sia prime che uh, quinte. Capito? Cioè, non... è sempre stato biennio e triennio. No, quest'anno ci hanno messo con. Uh... Con i, le matricole, con i novellini eh, E niente ragazzi Appena entrato nel cancello della scuola Un paio di ragazzi mi vede E urla forte the game. Io non voglio parlare Non voglio parlare oltre di questa cosa Vabbè comunque sta di fatto che succede Davanti ai miei professori la cosa era un po' inquietante No, distruzione. Oh, oh, ferro, oh, oh, che si fa? Eh, ma bello. Come farsi eliminare da un nemico tutorial easy. Vabbè, ok. Vabbè, questo aveva il set di armi di oro massiccio: direttamente da oro massiccio. Va bene. E niente, ragazzi. Questo è stato il mio primo giorno di scuola. Poi ho già iniziato la palestra. Sono andato un po' al centro commerciale a fare un paio di compere. Eh? Nulla di che. Ho pubblicato pure una foto su Instagram, ragazzi. Mi raccomando, seguitemi anche lì. E questo è quanto ragazzi, per domani c'è un paio di compiti Però vabbè nulla che non possa fare nel giro di 20 minuti Oddio, la partitina non è male Ma tanto ora perdo Cioè faccio una cappellata che come al solito mi fa perdere il game Non è che ci vuole l'arte, a capirlo Solo mh, tre trappole Piccione autistico che domani fa il primo anno di asilo Anche quello ho sentito dire che è abbastanza difficile Bisogna un po' studiare però poi Una volta che ho imparato a colorare nelle formine sì, si può fare. Cioè dipende però, è un po'... Non è, non tutti lo sanno fare, ci vuole una certa abilità comunque, non è, non è su cui si può scherzare, insomma Perché uno dice, vabbè, l'asilo, eh, raga, l'asilo, guardate che, cioè Ogni modo è paese, ogni Fortnite gamer stander, cioè, il concetto è quello Dai, perché non gli salti addosso? Te lo sto distraendo Che palle Un po' di coraggio, mon friend. Non leva nessuno, non ti preoccupare Eh, vabbè, quest'altro, vai, sì Ma no, c'ero pure entrato nella struttura Vabbè È stato più facile di quanto mi aspettassi Safe c Ho solo una jump Sinceramente non vorrei sprecarla Però mi sa che finirà sprecata Sì eh Sì vabbè Ok La safe dove sta? Eh no raga, lontano non c'è Oddio forse se me la faccio a piedi Quanto oh. è noioso Beh, mette la scala? No, ok C'è questo di su Mon frère Ah, sparava a me, eh. sparava a me, va bene per Qualche secondo ho sperato che non stesse Wow, che palle, dai, papà cagami la del cavolo Vabbè, deve per forza sfondarmi la struttura Ci sta Questo è un problemino, ragazzi Perché questo spara alla base, capite come fa? Questo è un po' annoying come player, infatti eh, Aspettate, devo fare un attimo una cosa, ragazzi Che sta pure un altro dietro, perciò Cavolo è sovra boxato da solo Peccato, volevo utilizzare la sua. L'occhio mi sta un attimo a partire, raga. Vabbè. Ragazzi scusate se non sto leggendo la chat Però come potete vedere la situazione non è proprio il top eh. Ah questa per esempio è una grande stronzata Allora, oh, raga, questo stava senza materiali Ma boh Cioè, almeno ho... mi sto divertendo un sacco, cioè oh. yeah, Cadi fine... Mi, fa, mi deve far prendere l'high ground per eliminarlo E infatti ci sta il nemico a fianco Lo sapevo io Vabbè eliminato un tipo che era molto più forte di questo ma mi sto a fare problemi dai qui possibile chiusura eh? rischiata Ma che oh mio dio che schifo di player Gioca di skybase dai Se mi facevano cadere era colpa sua Mi raccomando ragazzi iscrivetevi al canale se non siete già iscritti Attivate la campanellina Mi farebbe davvero molto piacere se lo faceste Wow aiutiamo la mitraglietta a scarica Questo è un problema però eh Qui sto giocando molto con le altezze però, eh? Ah, questo poi sicura com'è che... E eh dai, che noia che sei. That's fucking go. Trappola dietro, tra l'altro, vabbè. GG ragazzi, prima partita della giornata vinta. Ci sta davvero un sacco...